Ciao a tutti. Oggi prepareremo la torta di mele e frutti di bosco. Il tempo di preparazione della ricetta è di 50 minuti circa. Gli ingredienti sono: farina di tipo 00, zucchero, lievito, scorza di limone, vanillina, uova, burro, mele tagliate a fette, frutti di bosco e zucchero di canna. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero.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 la farina, le uova, la vanillina e il lievito ed azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 5 Il composto è pronto, trasferiamolo in uno stampo rettangolare di 20 x 30 cm, rivestito sul fondo con carta da forno e imburrato nei laterali. Posizioniamo adesso le mele. Aggiungiamo i frutti di bosco. Verizziamo con lo zucchero di canna, cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 30-35 minuti circa. La torta è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo, torta di mele. E frutti di bosco grazie e alla prossima ricetta